Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in casa, I Boy, o ipole boy. Boy. boy, o e palboy? Non so come riuscirete a scrivere nei commenti, nei commenti, perché è la stessa cosa. Siamo qui in un video vlog. Abbiamo deciso di riempire la piscina di giallo con gli slime. Con gli slime. È giusto, no? L abbiamo presi un po' E riempiamo tutta la piscina di slime. Ah. Ma che ospite speciale vi ho portato oggi? Cioè, eh? qua è venuto a Vicenza <ride> direttamente apposta Solo per riempirli la piscina esatto. <ride> Allora, vedete, li rimettiamo tutti qua Raga, sto malissimo Stiamo. Stiamo malissimo Siamo tutti e due raffreddati, cioè è una cosa incredibile Raffreddati a giugno, ma. No? fa un caldo bestia e siamo malati e dovete capire che qua a vicenza dove abito io eh, il tempo è una cosa stranissima due secondi fa stava piovendo sì, adesso, e noi abbiamo detto no adesso ci mutiamo in piscina non registrante il video <ride> piove in comunque invece... lasciate già un bel mi piace se nella vostra vita avete visto ho uno toccato... slime ho toccato almeno per una volta uno slime visto o toccato lasciate un mi piace Ad oggi lo aiuterò a riempire la piscina madonna Perfetto raga, allora abbiamo riempito tutto questo sacchetto qua, siamo nel vlog, il vlog, il vlog del vlog, nel vlog, perché Mi aiuterà ovviamente a riempire la piscina di slime, anch'io vi lascio il link qua perché mi dà la possibilità di riempirgli la piscina di slime, <ride> quindi raga vi raccomando lasciate un bel like se avete mai toccato o visto una piscina, basta! <ride> raga, questa è la piscina. È bella grande. Riusciremo okay, okay. a riempirla? Secondo me no. Qua comunque qualche giorno fa c'è stata una lotta. Sì, esatto. <ride> ah. Ah. Prova tu, vai. Vediamo, vediamo. Allora, due minuti fa vedrete nel suo vlog che ho appena fl flippato appena una bottiglia. Flippa, Concentrazione. rimano due telecamere. Mi sto doppio vloggando. Io lasciate un mi piace se avete visto almeno per una volta una bottiglia di Fanta <ride> No lasciate un mi piace se avete mai provato a flippare una bottiglia Dai Dai vorrei vedere chi non lascia like adesso raga Chi non ha mai provato a flippare una bottiglia Attenzione ah, oh, oh, <ride> Perfetto Perfetto lo potete vedere anche il sul canale Ah raga chi sto per fare anch'io il 360 Però lo faccio vicino al dio Esatto così non si rischia Allora da che parte? Così? O così. Così. così? Ok. 3,60 Attenzione, 3. Musica. 3, 6, 0. Wow Come <ride> l'ho preso? Benvenuti in questa puntata del bivio. Oggi siamo Oggi qui, con... qui a 3 anni con. No, no, no, no, no. Oggi siamo qui con Gianluca. L'uomo che parlava ai cani. <ride> allora dimmi tutto. No, non ci credo, davvero? No. Cosa? Davvero? Stai scherzando? Stiamo per dare inizio alla rivolta, la piscina sì. colorata di slime, tutta piena di slime, tutta appiccicosa, faremo, mollosa, eh. diventerà una palude. <ride> Ce la facciamo, mm -hmm. dai. Ci abbiamo un pochino. Ok, ci siamo. Credo di freddo, ti giuro, bro. Mi sta partendo... Una indigestione che non so Raga nel frattempo già l'ho entrato in piscina <ride> sì, taglio, cazzo. Già l'ho entrato in piscina Tra poco lo raggiungerò, devo solo andarmi a cambiare Tanto io sto vloggando qua Sto vloggando qui Sto vloggando Sì, sì, intanto la fanta l'ho flippata io <ride> Come si apre? Ah, che a me lo chiedi, sei tu il giocatore di slime <ride> Sono io il concorrente Mi sa che io ci rinuncio, ti lascio in piscina Raga, <ride> cosa si fa? Ma ti giuro che cazzo che forza che hai! <ride> <ride> Guarda, <è lassù>. Special <ride> che gas, adesso lassù? si butterà! E, e sto togliendo un po' di, di alveari di vespe! Come? Eh, Come? Che pieno Da vedere, raga, la faccia di Giuse come, come, come Ah eh sì Vuoi che ne andiamo che... sul tetto a fare una sfida No, no, non <ride> dobbiamo andare sul tetto Era giusto così Raga, io non ce la faccio, vi giuro Papi, come si fa ad aprirlo? Vuoi, vuoi provare ad aprirlo? Te lo lancio Attenzione, cabbie di programma Lo aprirà Giuse <ride> Oh e Questo è molliccio di brutto Ah, questo è... Oddio e come facciamo a riempire la piscina di questo? Beh, non, rius non riusciremo secondo me a riempirla proprio del tutto, però un minimo ci proviamo. Cioè, Guardate, ci proveremo che fino alla fine. Esatto. E non è un kick Esatto. A me questo onore? Buttalo, tutto tuo. Attenzione, palla, in campo! Si inizia Oddio! Oh, Ma no, Affonda fonda! Oh, sì, ha ragione raga. Allora, io e Tat, nel frattempo esco un attimo. Sì. Apro tutti questi qua E poi direi allora, visto Ho visto come te l'ho aperto in due secondi Cosa? Visto Ho visto come te l'ho aperto in due secondi ah, Ma chi uh. l'ha visto questo? Ma scherzo <ride> Chi cazzo l'ha visto? Ok Allora adesso io darò una mano <coughs> Io darò una mano giallo a riempire la piscina di slime Ma prima di farlo devo andarmi a cambiare Perché non posso entrare così Sto cercando di ricordare dove sono messo eccolo <ride> Eccolo qua il mio slime ecco. Io nel frattempo riempio un pochino, ok bro? Ok, io vado a chiedere a tua mamma Le, sì, le chiedi, chiavi Chiedi le chiavi, a meno che non siano già su Però per sicurezza, chiedi Mi sì. faccio dare un pantaloncino da sì, calcio sì, sì. Ok, okay. Bella. oh Aspettami, eh, non metterne sì, sì, troppi okay. ne, ne metto due, intanto io continuo a vloggare, ok? Va bene Ok raga, ho preso Ho preso due slime Senza che se ne accorgesse perché sapete che io dovunque vada devo fare un prank. Adesso chiedo alla sua mamma di accompagnarmi sul tetto e provo. Spero di riuscirci con solo due, sarà un'impresa, devo proprio mirarlo. Da sopra proverò a tirarglieli in testa. Mi accompagni su che gli tiro degli slime in testa. Luca? Sì. Ma lui dal tetto? Dal tetto. Complice. Tu però devi, però devi salire sul tetto Sì, ok raga, siamo sul tetto Da, da che parte è la piscina? No. Ok Ok, perché ci sente Arrivata Ti sta chiamando Ma dov'è? Non c'è non c'è. Eccola, eccola, eccola. Comunque, raga, io non posso fare un cazzo. Comunque raga io posso fare niente finché Giuse non arriva qua. Non posso fare nulla, perché questo rotto è un po', quindi penso che sia la cosa più difficile. Non lo so, oltre che... Guardate, mi sta lasciando tutte robe così, ok? Mi sta lasciando davvero qualsiasi roba appiccicata, guarda. Oh, c'era una vespa! No, bro! No! Ma Stai scherzando! <ride> bro, ma... ma L'hai fatto tu? No, io! Ma stai <ride> scherzando? Mi è arrivato in testa! Ragazzi, io ti ho mancato al primo colpo, non usciva! No, stai scherzando, mi hai tirato lo slime in testa, bro! Ma che cazzo è? Ma mi hai dato una pacca in testa se so se non lo so mi è caduto il mondo in testa In telecamera Basta Non c'ho il colso, Sono solo i colpi ma mi prendi in giro Ma tu che cazzo fai da complice? No, no, io non ho fatto la complice, l'ho solo accompagnato sul tetto Ciao Giallo, sei stato <ride> brancato Non ci credo ma, ma, ma, ma cosa fate un adesso? Scusa un uomo così te in <ride> Come faremo a riempire tutta la piscina comunque? Ma ah, ma non ha eh sì, con uno ti ho mancato Non ci credo Ti giuro non, allora, non è che sentito il primo Perché ho fatto così non usciva dal tubo dico uno fortissimo tempo, di <ride> panna, Sì sì è stata proprio una roba veloce Ci cioè, è venuto in mente prima Aspetta No bro Io lo giuro Sì sì Ah No il dito mortaccia Ti giuro che è male mi sono... Bella Giallo ti raggiungo No, adesso però davvero devi venire tu perché non so dove sono i pantaloncini Oh allora ti è piaciuto? Ma è una, no, una roba meravigliosa in testa Ma ti giuro è stato bruttissimo, tipo, non sai neanche come spiegarlo Qualcosa che ti cade... Ti giuro stavo pensando cosa c'era lì non no, Ma io ormai c'è anche questo gusto <ride> Per fare? Eh, per aprire lo slime? Ma te lo aprivi? Non ha preso uccidere ragazzi, Sì raga adesso mi vedi Raga possiamo con... aggiungere alla lista giallo Tra le persone francate. Ah! Mi lascio in descrizione No ma oh, meno male che me ne sono portati due su Perché il primo ho provato a lanciartelo col il la, bicchiere e Con... sei incastrato e ti è caduto dietro per fortuna tu non te ne sei accorto Aspetta mi sono accorto che hai lasciato uno slime Non mi ero proprio accorto Ma poi accorto E il secondo la mia la mia la mia mia... Il secondo bellissimo proprio in testa Splash oh. <ride> Ma ti hai dato mia mamma Ti te, <ride> te hai dato gli slime? Eh? Li ho presi però tu non ci hai neanche dato caso Vittoria Prendetta. reale Questo è il balletto Secondo <ride> è paletto di fortnite perché questa è una vittoria reale ah. Ah, raga spero che questo scherzo vi sia piaciuto a lui è piaciuto parecchio invece è, è una bella sensazione ma in testa, testa. Non, non, non potete capire cos'è, vuol dire beh, Un tetto, una pallottola Così di slime sulla testa, <ride> dico boy. Lasciate un bel mi piace Commentate con hashtag al prankato. Iscrivetevi a, al canale Non arriverà mai la vendetta eh. perché non puoi fare il prank a me, a me, no, non si può Non si può e... e niente, ora mi cambio, vado a dare una mano a lui A riempire la piscina di slime, stavolta veramente Trovate il video sul suo canale <ride> Grazie <ride> Dio Ciao Bella Uh -huh. <ride>